Grazie Presidente. E, dunque negli ultimi tempi parliamo spesso di, dello stesso, della stessa zona che è, che è la zona Malagrotta. Noi dunque di recente abbiamo ricevuto l'istanza di via con parere favorevole per una discarica di inerti e di amianto nei pressi della discarica di Malagrotta. Dunque io ehm, volevo premettere intanto che la zona è ehm, secondo il piano cave regionale è riconosciuto come il bacino estrattivo più importante del territorio regionale. Attraverso la relazione del piano regionale si evince una denuncia di un grave pericolo geologico e un grave degrado ambientale, Presidente. Oltre che la scomparsa di aste fluviali della falda o criticità emerse a seguito dell'estrazione di materiale permeabile, e sostituzione con materiale argilloso che ha creato dei problemi di impaludimento, difficoltà di circolazione dei, delle falde acquifere. Quindi, premesso questo e l'espressione di parere favorevole alla via appunto per la proposta della discarica di amianto e di inerti sottoposta da un privato, eh, abbiamo ritenuto necessario portare quest'atto affinché eh, siano eh, manifestati in eh, tutti i modi possibili la eh, possibilità di eh, sospendere le attività eh, procedurali in estere su eh, nuovi insediamenti su quel territorio e eh, per eh, istanze nel rispetto del, del principio di precauzione o di tutela del, del territorio, così come più volte abbiamo dimostrato con diversi atti, il più recente la delibera sulle azioni di salvaguardia per la uh, Valle Galeria, io non nego che siamo molto preoccupati non solo sulla base dell'espressione del, um, dei colleghi d'opposizione sull'ultima delibera di salvaguardia del territorio ma anche perché nonostante ci sia stata un'espressione uh, politica um, unanime dal municipio al comune alla regione eh, le eh, parti tecniche hanno comunque proceduto ad analizzare la fattibilità di, eh, di questa discarica. Allora noi da ultimi approfondimenti abbiamo eh, notato che questa discarica... Ehm... Nella via appunto che ehm, procederà all'autorizzazione di questa discarica eh, viene esclusa la parte che eh, comprende eh, l'amianto, lasceranno solo la possibilità di eh, portare materiali inerti nella cava eh, nel territorio di malnome, ma... Ehm che eh, alla luce degli esami epidemiologici, nonché delle, ehm, degli allarmi sollevati dalla eh, comunità europea ci dobbiamo per forza necessariamente nel rispetto della cittadinanza che vive sul territorio esprimere in maniera contraria a questo progetto. Ricordiamo che è un progetto di un privato, di una discarica di inerti, che arriva a grandissima velocità, devo dire, a um, All'analisi degli uffici tecnici in un quadro, diciamo. Eh abbastanza tardivo per quello che riguarda il piano rifiuti, quindi il piano rifiuti arriva dopo tanti anni di attesa mentre le proposte di discarica dei privati invece seguono una via eh, abbastanza veloce ecco, rispetto a, eh, al piano rifiuti pertanto ecco, alla luce di quello che eh, ho appena esposto ehm, abbiamo proposto questo impegno alla sindaca Laggiunta giunta per la sospensione di ripeto di tutte le attività procedurali in essere su eh, nuovi insediamenti e istanze eh, comprese eventuali impugnative nel rispetto del principio di, eh, di precauzione grazie